Ora sto pensando ad altro ue ho capito che la life fa la che c'è, ma scegliono un Io ho sofferto più di loro, più di tutti loro C'era buio da ste parti e non avevo un soldo C'era lei, coi al mio fianco, fumavamo al boro Io mi perdevo nel fumo, lei nel mio canto Queste puttane che adesso mi girano attorno Io volevo un po' di pace scrivere su un foglio Mal che vada ci vediamo nel solito posto Ti racconto i miei problemi, quello che nascondo Ho la testa per il cash, per le banconote Ho la testa per il rap e non pensi troie Ho la testa per la fam, per il quartiere, la gang Tu dimmi dove la gang, due minuti sono da te Due minuti sono da te, ti porto al meglio che c'è, roba buona valide, Ah l'idea eh. Armi sporche fanno bank, vivo ancora la miseria, nei miei occhi c'è la hess ne, ne, Nei miei occhi la miseria e la fame di baba Che ha lasciato tutto quanto sopra quella barca Che sono diverso e chiaro per alzare sto dinero, 13 anni lavoravo Ho, ho peccato così tanto che in faccio con i antaglio e lo capito sbagliando lei mi parla di cazzate ma io c'ho troppi problemi Ora sto pensando ad altro Ora sto pensando ad altro, ue Hanno pronto squilla l'iPhone che c'è Ma ci io non ho tempo per te Per te, per te Ora sto pensando ad altro, wee, Hanno pronto squilla l'iPhone che c'è Soli, soli sotto la pioggia che cade Ma quale storie, storie la vita qua ci fa male Da me c'erano in pochi, pochi su cui puoi contare Il resto sono di contorno, rido, ridono se fai la fame Mi chiamo Hoti Hoti, poi mi parlano alle spalle Gli amici sono morti, conto sulle mie di palle C'era lei al mio fianco, lei che mi dava supporto Non ci parlo con sta troia che da me vuole, ma ho. ho fatto Pablo a 16 anni, ora in faccia un taglio Ora so che non conviene, ho ci ho dato un taglio Spero un la ci va bene, un giorno cambio stato Porto mia mamma che inizio a fare il bravo Ho fatto il a 15 anni La vendevo al grammo Il mio sogno era scappare via Dalle baglio Torno tardi anche stasera Sai che rischio il gabbio Fanculo a chi non ci credeva Muoio ricco come il ciao. Ora sto pensando ad altro Ue ue Allo pronto scuola l'iPhone che c'è Ma ci rio non ho tempo per te Per te Per te Ora sto pensando ad altro Ue ue Allo pronto scuola l'iPhone che c'è Ma ci rio non ho tempo per te e per te Il guadagno